Il volume della sfera, qual è? In questo video vediamo una dimostrazione fatta da Luca Valerio agli inizi del Seicento per ricavare una formula che esprima il volume della sfera. In questa dimostrazione viene applicato il principio di cavalieri, di cui andiamo a vedere l'enunciato. Se due solidi sono tagliati da un fascio di piani paralleli in modo che ciascuno di essi determini sezioni equivalenti, allora i due solidi sono equivalenti. In altre parole, possiamo dire che due solidi hanno lo stesso volume, se esiste un piano tale che ogni altro piano parallelo ad esso taglia tali due solidi secondo delle sezioni che hanno area uguale. Luca Valerio utilizza una figura geometrica oggi detta scodella di Galileo, che è un cilindro con raggio di base uguale all'altezza a cui è stata tolta la semisfera iscritta. Dimostra che la scodella di Galileo è equivalente ad un cono con raggio di base e altezza congruenti a quelli del cilindro. Per dimostrare che tali due figure hanno uguale volume utilizza il principio di cavalieri e quindi taglia entrambi i solidi con un piano ottenendo due sezioni che sono rispettivamente una corona circolare e una circonferenza. Dimostrando l'uguaglianza delle aree delle sezioni si ottiene quindi l'equivalenza dei due solidi. Ho disegnato sul foglio le sezioni laterali della scodella e del cono. Andiamo a disegnare ora il piano che taglia le due figure e chiamiamo H l'intersezione del piano con l'altezza del cono e X il segmento H. OH e rispettivamente K, i e j l'intersezione del piano con cilindro, semisfera e cono. Andiamo ora a calcolare l'area della corona circolare. Questa sarà uguale a pi greco per hk al quadrato meno hi al quadrato. Ma hk non è altro che il raggio di base del cilindro, che andiamo quindi a porre, uguale ad R. Per trovare HI possiamo considerare il triangolo rettangolo OIH. Vediamo che OI è il raggio della semisfera, cioè il raggio di base del cilindro che abbiamo chiamato R, quindi OI uguale ad R. Qui possiamo app applicare il teorema di Pitagora, e quindi possiamo dire che IH al quadrato è uguale a OI al quadrato meno OH al quadrato, cioè R al quadrato meno X al quadrato. Andando a sostituire per trovare l'area della corona circolare, otteniamo che questa è uguale a π per R quadro meno R quadro meno X quadro e Semplificando otteniamo pi greco per x quadro. Andiamo adesso a calcolare l'area della circonferenza che abbiamo detto essere la sezione del cono. Questa sarà uguale a pi greco per hj al quadrato. Quanto vale hj? Siccome il raggio di base del cono è uguale all'altezza, si vede subito che questo ha, ha triangolo grande e un triangolo isoscele e quindi anche il triangolo OHJ è un triangolo isoscele e perciò HJ sarà uguale ad x. Sostituendo otteniamo quindi che l'area della circonferenza è uguale a π per x quadro. Abbiamo quindi dimostrato che l'area della corona circolare e della circonferenza sono uguali e perciò applicando il principio di cavalieri otteniamo che il volume della scodella è uguale al volume del cono. Ma il volume della scodella è uguale al volume del cilindro meno il volume della semisfera scritta. e quindi ricaviamo che il volume della semisfera è uguale al volume del cilindro meno il volume della scodella, cioè il volume del cilindro meno il volume del cono, perché abbiamo dimostrato che cono e scodella sono equivalenti. Ora, per trovare il volume della sfera dobbiamo moltiplicare per 2 il volume della semisfera e quindi otteniamo che il volume della sfera è uguale a 2 volte il volume del cilindro meno il volume del cono. Ma sappiamo che il volume del cilindro è area di base per altezza, cioè pi greco per r al cubo, mentre il volume del cono è un terzo il volume del cilindro, cioè un terzo pi greco r al cubo. Quindi il volume della sfera sarà due volte due terzi pi greco r al cubo, cioè 4 terzi pi greco r al cubo. Cosa abbiamo quindi imparato? Il volume della sfera qual è? 4 terzi pi greco r3.